vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli". Anche in questa domenica, che è la prima domenica di avvento, ci viene data un po' una descrizione di quello che dovrà essere la fine, la fine dei tempi, la venuta del figlio dell'uomo, del figlio di Dio che ritorna sulla terra ma quello che ci preme sottolineare in questo tempo di avvento che inizia oggi con la prima domenica è che ci viene data la possibilità di allenarci in qualche modo, di entrare in una sorta di palestra spirituale queste quattro settimane. È un tempo nuovo, è ancora una volta un tempo propizio che ci viene consegnato affinché meditiamo il mistero della fede di Cristo che è risorto dai morti, che ha vinto tutto questo, queste angosce, nella prospettiva futura della sua venuta. Ma questa venuta eh, chiaramente eh, ci rimanda anche alla prima venuta nella carne, che è il Santo Natale. Dunque eh, viviamo allora questo tempo nell'attesa e nella gioia, ma non senza nutrire la speranza e mi sembra che mai come in questo tempo abbiamo bisogno di alimentare le nostre speranze affinché veniamo liberati da ogni pericolo da ogni minaccia anche virale se vogliamo e veniamo sostenuti dal Signore certo dobbiamo prendere consapevolezza però che il Signore viene non c'è bisogno ecco, di vivere un altro tempo di avvento effettivamente non c'è bisogno di arrivare al Natale per capire questo comprendiamo in fondo che il Signore ci sta sempre accanto, che viene sempre quando noi lo invochiamo, quando noi prendiamo consapevolezza della sua presenza, della nostra vita. Però ecco, nonostante questi disagi che ci vengono descritti dai Vangeli, ci è data la possibilità di risollevarci. Molto bella questa espressione che troviamo nella Bibbia, no? Risollevatevi e alzate il capo. Ci viene data questa opportunità. Un cristiano eh, senza attesa è un cristiano che vive una vita in maniera troppo superficiale. Noi dobbiamo attendere gioiosamente, eh, nella speranza, questo, questo rialzarci. No? In questo rialzarci c'è proprio questa dinamica di attesa. Diceva Don Trino Bello, alzatevi significa riconoscere che le nostre braccia si sono fatte corte per abbracciare la speranza del mondo. Il Signore ci presta le sue. Alzatevi, dice ancora Antonio Bello, significa abbandonare il pavimento della cattiveria, della violenza e dell'ambiguità. Alzatevi significa puntare lo sguardo verso il futuro, da dove Egli verrà nella gloria, per portare a compimento le sue opere della salvezza. Levate il capo, che cosa significa? Levate il capo significa fare un colpo di testa, reagire, muoversi. Quindi ecco, vediamo come levare il capo significa essere convinti che il Signore viene oggi e viene in ogni momento della nostra vita. Appunto, significa prendere consapevolezza della presenza del Signore nella nostra vita che viene a dare un senso a tutto, anche alla sofferenza. Buon cammino d'avvento a tutti!